Vocaloo è un semplicissimo strumento per registrazioni vocali. Non si installa nulla, non c'è neppure bisogno di registrarsi. Fornisce un codice embed alla fine della registrazione e può anche essere scaricato il file. Può essere utilizzato per presentazioni e per inserire registrazioni nei siti e nei blog. Procediamo quindi con una registrazione. Facciamo clic su uh, Record e parte, mi chiede di uh, consentire l'accesso a videocamera e uh, microfono. Consento. E posso uh, partire ora con la registrazione. Nei momenti segnati da profondi cambiamenti i discenti ereditano la terra, mentre gli eruditi si ritrovano meravigliosamente equipaggiati per affrontare un mondo che non esiste più. Eric Offer, autore di The True uh, Be Believer. Clicco su uh, Stop e uh, vado in uh, Listen per vedere se è andata a buon porto la mia uh,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 Ok, adesso eh, posso cliccare eh, qui eh, per, eh, per salvare e eh, come vedete mi dà la possibilità di avere come opzioni l'indirizzo del file audio eh, embed, quindi mi dà il codice embed subito da incollare nel sito o nei blog mi dà la possibilità di, eh, come vedete, condividere nei uh, social network e uh, poi mi permette la, um, il download in, uh, in vari formati. Io lo faccio in uh, uh, mp3, esempio, come potete vedere me lo fa scaricare sul mio computer e mi dà una possibilità anche di avere il QR code del, eh, di Vocaro Buona giornata